La verniciatura del ponte, la preparazione della chiglia, del bulbo, dell'albero e, ovviamente, tutte le rifiniture del caso. Abbiamo lasciato gli skipper Andrea Fantini e Alberto Bona a Lorient, città-cantiere, per lavorare alla loro barca Magalè, in vista della regata oceanica Transat-Chakwabr 2017. Sono rimasti poco meno di due mesi per ultimare i lavori sulla barca. Continuando a lavorare giorno e notte, iniziano finalmente a vedersi i primi risultati del loro duro lavoro. E appena si intravede un po' di verde, iniziamo a capire anche noi che Magalè è pronta per diventare Enel Green Power. Scopriamolo insieme, dalla prossima settimana. Obiettivo Oceano, solo su Icarus.